sulle pagine di informazione fiscale dei principali quotidiani nazionali e partiamo subito dal catasto scontro sulla riforma fiscale cosa prevede l'articolo 6 della legge delega e le modifiche richieste si passa poi al super bonus 110% con il promissario acquirente che ha diritto all'agevolazione se il contratto preliminare è registrato e poi ancora l'assicurazione inel 2022 con le retribuzioni convenzionali per i lavoratori dei paesi extra UE e l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda invece la tax credit cinema con i nuovi esiti delle domande bonus utilizzabili dal 10 marzo 2022 e poi uno sguardo alla pagina dedicata all'economia del Corriere.it. Iniziamo la nostra rassegna stampa dal catasto. scontro sulla riforma fiscale, cosa prevede l'articolo 6 della legge delega e le modifiche richieste Nell'articolo di Anna Maria D'Andrea sul Catasto c'è lo scontro in Commissione Finanze della Camera nel corso della discussione in merito alla legge delega sulla riforma fiscale. Il MEF a nome del Governo, lascia poco spazio a modifiche. Cosa prevede il contestato articolo 6 e quali sono le proposte avanzate? Il punto della situazione è all'interno dell'articolo. La riforma del Catasto spacca la maggioranza di Governo. La discussione sulla legge delega in materia... Di riforma fiscale si inasprisce e il MEF per voce della sottosegretaria Maria Cecilia Guerra dichiara che in caso di mancata approvazione dell'articolo 6 della legge delega è a rischio la tenuta del governo. Ripartita il 2 marzo 2022 in Commissione Finanze della Camera la discussione sulla legge delega in materia di riforma fiscale si fa quindi sempre più in salita, la riforma del catastro parte dal piano di revisione del sistema fiscale e rischia di creare una spaccatura all'interno dell'esecutivo. Al centro c'è il piano di revisione del sistema di rilevazione catastale che avrà come obiettivo quello di modernizzare gli strumenti di individuazione e controllo di eh, terreni e fabbricati. Una prima fase di revisione che eh, dal 1 gennaio 2026 sarà poi seguita da un nuovo sistema catastale che adegui le rendite ai valori di mercato e patrimoniali con un aggiornamento che sarà periodico. Nuove rendite che in ogni caso non saranno utilizzate per il calcolo di imposte e eh, tasse. Ci spostiamo poi su un altro tema, il super bonus 110%, il promissario acquirente ne ha diritto se il contratto preliminare è eh, registrato. L'agevolazione del decreto rilancio spetta anche al promissario acquirente se il contratto preliminare di vendita è regolarmente registrato presso l'agenzia delle entrate lo spiega la circolare numero 24 del 2020 in altre parole il futuro acquirente ha la possibilità di accedere all'agevolazione anche prima della data del rogito a patto che il contratto preliminare di vendita sia regolarmente registrato. Continuiamo con l'assicurazione INE il 2022, le retribuzioni convenzionali per i lavoratori dei paesi extra uE. Per il calcolo del premio relativo ai lavoratori che svolgono l'attività nei paesi extra UE in cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, si deve fare riferimento alle retribuzioni convenzionali. Gli importi sono forniti dall'apposito decreto del Ministero del Lavoro e le istruzioni INEIL sono riportate nella circolare numero 13 del 2 marzo 2022. Si dovrà fare riferimento alle tabelle che sono contenute nella alla circolare in questione che è scaricabile dall'apposito box nella parte finale dell'articolo. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda il Tax Credit Cinema, nuovi esiti delle domande bonus utilizzabili dal 10 marzo 2022 fa il punto rosi delia sono stati pubblicati nuovi esiti delle domande di accesso per quanto riguarda il tax credit cinema gli elenchi delle imprese ammesse sono stati pubblicati il 28 febbraio dalla direzione cinema e audiovisivo del ministero della cultura l'utilizzo dei bonus parte dal 10 marzo 2022 in particolare l'elenco contiene le imprese ammesse a beneficiare dei crediti d'imposta di una serie di provvedimenti. I dettagli anche in questo caso sono all'interno dell'articolo. E passiamo poi alla pagina dedicata all'economia del Corriere.it che apre ancora sulla riforma del Catasto. Il governo va avanti, la Lega attacca a grave minacciare crisi. Cos'è? Chi pagherebbe di più dal 2026 in un articolo di approfondimento del Corriere? chi potrebbe pagare di più a Milano aumenti del 174%, c'è poi anche il super bonus, come fare i conti con le nuove regole più severe, risparmiare lo stesso e eh, alcuni articoli che invece riguardano gli oligarchi russi, non solo Abramovic, ecco chi sono gli altri seguaci di Putin e poi Abramovic, la mossa sospetta sul gigante dell'acciaio russo. L'articolo che vi suggeriamo quest'oggi è intitolato Petrolio e Gas, l'Europa paga 800 milioni di euro al giorno alla Russia, è di Federico Fubini e fa il punto sulle conseguenze a livello economico e in particolare sui soldi che vengono pagati quotidianamente dall'Europa alla Russia in cambio delle materie prime, in questo caso ci riferiamo principalmente al petrolio e gas che hanno avuto un'impennata dei prezzi